a farmi bere a sbaffo io non mi vendo a nessuno sto scrivendo il mio futuro senza calci nel culo senza odiare a nessuno amando più di qualcuno batto contro il muro mi tengo al sicuro non resto mai all'oscuro no mi vedo impegnati sui social non perderò Una strada che prenderò insieme a te Scavando una salita che prenderò con te Da quando ero piccolo scrivevo Ora che sono grande sto sognando Da quando ero piccolo io ci credevo Ora che sono grande sto giocando mi sono stancato visto che Questa vita lei fa per me Questa tipa no devo correre Non saprei mai più mentire Sembro spesso un po' sente Mi hanno bocciato sì sì sì sì, sì per le assenze Dicevano oh, no no no no non sei intelligente Ora guarda il mio sorriso come cazzo splende Per un po' ero solo al suolo, ma scrivendomi commuovo di tutto il resto, giuro che mi importa davvero poco, prendo tutto ehi, hey, non ti lascio niente. Ormai ho perso tutta quanta, la fiducia della gente, Rendo sempre attiva la mia mente, fumo sì e stare calmo sempre.